Inizia l'avventura! No, ci siamo sempre! Eh, ci siamo brigante, brava, brava! Ciao! Buongiorno! E dove è andata? No, il capo due Ah, lui è! Sta pure ferca! Chi? Ferga! bravo Nazario! Bravo! bravo. Inizia l'avventura! Bravissimo! Buona fortuna! Buon divertimento! Grazie mille! Fate bravo. crescere la barba però! Bravo. Cavi ciao! Uè Angelo! Ciao, ciao! ciao.